un di patatine di patatine di... wow ma quanti sono? ma tu che sei? E sono l'elipac sai dov'è Romina la bambina? stretta a chiamare sì, la polizia qualcuno mi ha chiamato sono la polizia allora Romina la bambina voi trovate dove la spesa posate mm, dove la mettiamo? La spesa nel baule ah, nel baule della macchina c'è Romina la bambina andiamo subito a salvare Romina la bambina tu aspettaci qui mi raccomando con cautela Romina la bambina potrebbe essere spaventatissima ma, ma, ma non c'è niente ma non è vero ma Romina la bambina non c'è c'è soltanto un, un biglietto. biglietto andiamo a vedere cosa c'è. No, no, no. Ti si siete fatti ingannare da una cucinella. Dovete cercare meglio. Anastasia è sotto incantesimo. Quando Romina la bambina troverete, lei tornerà. Firmato Mr. Dunn. Lady Buck ci ha ingannati. Romina, la bambina dobbiamo cercare in un'altra parte. Ma scusa, la spesa la mettiamo qua. Dove la mettiamo? In frigo? In frigo non può esserci. In frigo si sarebbe congelata Romina la bambina, sono passati tanti giorni da quando è sparita. Non lo so ragazzi, Romina la bambina non c'è, a questo punto non sappiamo più dove cercarla. La cuccinella, la coccinella ci ha ingannati, adesso dobbiamo andare a parlare con lei e capire che cosa ci nasconde. Polizia, andiamo! Amo. Pensano che non hanno covato Romina la bambina, ma loro lo sanno che raccogliono una tapasso. dove dice la coccinella non lo dirò mai e noi lo scopriremo da sola polizia questo caso sta diventando troppo complicato io non so più dove cercarla pensavamo fosse in macchina e non l'abbiamo trovata però il messaggio della cucinella era chiaro diceva dove la spesa noi posiamo e in casa la spesa la mettiamo in diversi posti bisogna trovare quale sia il posto giusto lei cosa dice polizia faccio una ricerca io sono disperata non io sono disperata non ho le forze di cercarla vada pure Non c'è. Sono sicura di averla trovata. toglierti subito questo tranquilla grazie pulizia grazie è tanto tempo che ero qui e ce la facevo più dove è Natalia? sappiamo dove è Anastasia adesso la cerchiamo ma chi è che ti ha rapito? chi è che ti ha portato qui? mi ha preso una cucinella una cucinella brutta con la maschera tutta nera rossa, può, e mi ha portato Buona, non sono cattiva! Grazie, polizia! Voglio andare su, ho tanta fame! Sì, adesso ti do da mangiare tutto quello che vuoi! Anastasia! Ciao, Anastasia! Sono contenta di vederti! Come stai? Ero sotto il cacchio ho diventata una coccinella, ero cattiva, io ero più. Lo so Anastasia che tu sei tanto buona e che non c'entravi niente. Era quella coccinella malefica che ti aveva fatto il tantesimo. Che buona, ho tanta fame. Mmm, è buonissima ancora, Anastasia, per favore. Vuoi tu? Sì, voglio mangiarla tutta. tutta. Mangio solo io perché ho tanta fame e tu non la mangi, mi guardi. Ah? E senti tu sei fatta. Mm, è buonissima, mamma mia. Ma è la cosa più buona che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita da bambina. Ah? Mi sei forcata. Mm, che buona ci voleva. Mi dai da bere che ho tanta sete. Ah, un po' di acqua fresca insieme mangiano insieme ma vuoi mangiarla anche tu? mangiano insieme? va bene aspetta prende il picchiettino ho che prende mm? e... tu bambini piccoli che so mangiare? la vista ecco che mangia Grandi insieme e poi quando siamo grandi usciamo, sai? Anni ho? Ah! lo sai quanti anni ho? Io? Eh. Due, mm. sono piccolissima. Ma lo sai che tra poco è il mio compleanno? E me la fai la festa di compleanno? Ti regalo? Ti regalo una telecamera wow. Sì, poi faccio tutti i video. E stiamo finendo! Ma stavo finendo. A... Mm, Vedi che vado a mangiare. Che buona! Ma che dopo più Amore. E ragazzi, no. tu sei l'amica più brava del mondo! Ti vanno a volare! <ride> Le <l> orecchie! <ride> Amore, cosa sei carino? grazie, anche tu sei carina e poi sei brava però non urlo più, capito? e uh il -huh. picchietto da... <ride> mm -hmm. mi piace sì, però me ne dai un po' pochina uh -huh. io ne voglio ma che cosa? Fa oh, niente, non c'è problema. ragazzi, hanno mangiato tutto! Wow, ma siamo stati bravissimi! Adesso lo dico alla mamma. Benissimo, poi io lo diciamo alla mamma quando torna. Se il video vi è piaciuto, amici, se Ti siete metti. contenti che Romina, la bambina, è tornata, iscrivetevi dove? Al canale! Uh! Attivatela campanella e spolliciate e poi un bel, se... like. un bel ah, like. il Dove vai? eccolo, uh. eccolo mettete Spolicia un bel pollice in, in, in su, in su. Yeah. e condividete il nostro video con i vostri amici Amici, ciao, ciao. con le mani tutte spollici